Sono Luisella, sono la mamma di Nicolò. Nicolò è in carcere ormai da due mesi e più. È stato preso per la manifestazione contro Casa Pound del 22 febbraio. Siamo tutti Non dobbiamo piegarci a questo meccanismo elettorale che vuole costruire paura su tutti i fronti. Torino, 22 febbraio. Casa Pound si è rintanata in un hotel a quattro stelle sperando di fare il suo comizio indisturbata. In centinaia si radunano poco lontano per manifestare sotto le finestre del meeting fascista per far sentire una voce contraria. Ed è dimostrato dal dispiegamento di forze inaudito che ancora una volta in questa città viene messo a difesa dei fascisti. La questura di Torino schiera decine di blindati e agenti in assetto antisommossa a difesa del comizio. A due riprese, a mani nude, il corteo prova ad avvicinarsi allo schieramento della polizia ma viene pesantemente caricato con manganellate e idranti. I manifestanti non si danno però per vinti. Il corteo prosegue e riesce ad arrivare fino a pochi metri dall'hotel. E lo diciamo chiaramente a chi in questi giorni sta seduto sulla sua comoda sedia davanti a un computer... Il fascismo non è mai stato combattuto così, è stato combattuto da uomini e donne valorose che si sono ritrovati insieme nelle strade, nelle piazze, nei sentieri, sulle montagne di questo paese. Per tutta la serata gli antifascisti si difendono dagli attacchi della polizia e provano a raggiungere il comizio. Il giorno seguente su giornali e televisioni si sente solo una voce. Da destra a sinistra si chiedono pene esemplari per gli antifascisti. Dopo gli scontri di Torino il Viminale parla di fatti gravissimi e invita a abbassare i toni di... Scontri di Tafferugli ieri in serata a Torino. Ancora scontri tra forze dell'ordine e antagonisti. Questa campagna elettorale è purtroppo accompagnata da episodi di violenza che ci preoccupano moltissimo. La procura di Torino è a caccia di chi ha tenuto in scacco la città. Matteo Renzi va in tv e chiede di punire duramente i manifestanti. La mia unica espressione rispetto a queste parole è, si sintetizza con una parola che schifo. Tra loro, una maestra che verrà licenziata qualche mese dopo per il semplice fatto di aver inveito contro le forze dell'ordine. Il 19 marzo, a poco più di un mese dal corteo, scatta un'operazione di polizia dettata dalla necessità di dare qualche colpevole in passo all'opinione pubblica. Il 19 di marzo, alle sei e mezza, 7 meno un quarto, hanno suonato al campanello e noi eravamo ancora a letto, eravamo a casa solo io e mia figlia Letizia Minorenne. E suonato con molta insistenza vado ad aprire e arrivano sei tra poliziotti ed digos che irrompono in casa cercano nicolò chiedo perché ma non, non mi viene detto mi fanno telefonare letizia tante volte e in quel momento aumentano i toni l'atteggiamento verso letizia e abbastanza um, aggressivo eh, perquisiscono tutta la casa non solo gli spazi dei ragazzi ma anche la mia stanza e tutte le altre stanze a un certo punto mi dicono che sono ancora gentili perché avrebbero potuto fare di peggio arrivare con una camionetta e portarmi via tutto ma io continuo a non capire perché dopodiché tutto il giorno la casa viene piantonata da igos o poliziotti io esco in tarda mattinata, passo dall'amica che abita a fianco a me per prendere un caffè. Siamo spaventate, io sono spaventata e non capisco che cosa sta accadendo. Quindi Luisella è salita a casa nostra per insomma, fare due parole sull'accaduto Vabbè perché era un po', un po scossa, diciamo sì, esatto. per prendere un caffè, visto che noi siamo amici da tantissimi anni e voleva un attimo avere magari modo di fare due parole con qualcuno Vado dall'amica per raccontare l'accaduto, ma quando scendo, di nuovo la dico mi ferma, mi chiede chi abita in quella casa, se abita lì il mio ex marito. Loro sono partiti subito con un modo... Sì, con un modo particolarmente aggressivo sì. e insomma esistente, quindi hanno iniziato a chiederci di aprire casa. E tanto noi entriamo comunque e il mandato lo compiliamo sul momento, per cui alla fine sì. li abbiamo lasciati entrare. lasciate entrare e in realtà poi hanno fatto una prequisizione anche abbastanza approfondita. Io e altri studenti universitari e studenti delle scuole superiori siamo stati eh, svegliati e poi arrestati dalla polizia torinese. Io sono stata sottoposta alla misura di, di firme, firmo tre giorni a settimana, altri ragazzi sono stati addirittura trasferiti in carcere. Ancora più eh, simbolico del clima di quelle settimane è il fatto che quella mattina mi sono stati Sequestrati, non abbiamo poi legittimato più a più di articoli sui giornali eh, qualche centinaio di, di adesivi eh, eh, di realizzati da Zero Calcare che recavano sulla scritta: eh, Qui abita un antifascista, e poi sono stati fatti passare come una prova di una nostra radicalità ideologica, non solo tipo l'accusa nei miei confronti, anche nei confronti di un altro ragazzo, è quella di aver fatto degli interventi. Al, al megafono, al microfono, quella sera, e quindi ci viene proprio contestato il contenuto di quello che, che abbiamo detto. Che è una cosa a cui sinceramente io non avevo mai assistito, e altre persone, eh, anche sottoposte eh, a regimi di restrizione ben più duri di quelle delle firme. Eh, sono stati accusati di essere presenti, semplicemente di eh, essere stati riconosciuti eh, presenti in dei momenti in cui eh, c'erano dei momenti anche di, di confronto con la polizia seppur non siano stati riconosciuti come autori materiali di, di alcunché. Le accuse rivolte a eh, Nicolo Mirandola sono sostanzialmente eh, tre eh, ma solo per due di questi è stata riconosciuta una sua eh, possibile responsabilità da parte del GIP ed è stata applicata la misura cautelare. Eh, sono due eh, momenti, il primo in eh, corso Vittorio Emanuele, eh, in cui lo stesso GIP parla di una eh, resistenza di eh, medio-bassa intensità la seconda fase della manifestazione invece è in via Colli, dove l'indagato viene visto in un momento antecedente di alcuni minuti il lancio di eh, oggetti nei confronti delle forze dell'ordine. Tutto l'impianto accusatorio è basato esclusivamente sul concorso morale, una disposizione ereditata nel nostro ordinamento giuridico direttamente dal Codice Rocco, il codice penale in vigore proprio durante il fascismo. Nessuna condotta criminosa, per ammissione della stessa Procura, può essere direttamente associata a Nicolò. La situazione è preoccupante perché non se ne vede una via d'uscita e detenuto dal 29 marzo 2018, il tipo di responsabilità addebitato a Mirandola e sostanzialmente di tipo morale. Un ragazzo che ho incontrato qui dentro, che è da due mesi qua in carcere per delle misure che si dicono cautelari. E lui non ha avuto ancora il processo e anche lui ci teneva a dire che appunto il sovraffollamento è la cosa che l'ha stupito di più anche se si definisce in qualche modo sorridente e che continua a sperare in qualche modo nelle prossime settimane di essere fuori allora per questo credo che sia giusto che Nicolò esca e che quel tipo di misure cautelari venga rimosso diciamo, dalle possibilità nel momento in cui terminiamo questo video Nicolò ha già passato oltre due mesi in carcere, da dove scrive? Qui si stanno processando le mie idee, i miei ideali che quel 22 febbraio, nonostante il brutto tempo e le otto ore di lavoro sulla schiena, mi hanno portato a scendere in piazza. Il giudice e il PM hanno riferito all'avvocato che non sono convinti della mia posizione. L'imputato dovrebbe, non dico pentirsi, ma almeno prendere le distanze dei fatti, dimostrare dispiacere per l'accaduto, così dicono. Ecco è qui che casca l'asino. Richiedendo ciò vuol dire che alla base di tutto non vi è un gesto illegale, un fatto di significativa gravità giuridica, ma semplicemente la mia presa di posizione. Salta subito all'occhio che vogliono punirmi per le mie idee antirazziste e antifasciste. Beh, se l'intento di questi due signori, che dall'alto delle loro poltrone gettano sentenze e giudizi, è quello di farmi tornare sui miei passi, di cancellare i principi con cui sono cresciuto si sbagliano. Da questa lettera spero non traperi del vittimismo perché chi mi conosce sa bene che odio questi atteggiamenti e che io vittima non mi sento assolutamente. Sono una persona piena di idee, speranze e sogni e, oggi come oggi, sono cose che si pagano care, ma non per questo dobbiamo smettere di crederci con tutti noi stessi. Con affetto, il vostro amico Nick.